e poi preghiamo gloria al signore <coughs> non ci sono limiti cose impossibili per Gesù che diventerete niente mi separerà da te il tuo che dentro tu sei Entri per fare preghiamo preghiamo con la sorella magdalena che oggi lo spirito santo possa aiutarci guidarci il nostro maestro il nostro pastore colui che ci riprende che ci guida che ci corregge alleluia prego prega pure grazie Amen. me di raccogliere cattolicamente pastore tutti coloro che, alleluia, i partecipanti di questo corso, che sono presenti e quelli che sono a casa, che non hanno potuto partecipare, Dio lo sa, so, Dio li benedica tutti nel nome di Gesù. Amén, alleluia. Gloria al Dio, Padre, ti ringraziamo, ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo, Spirito Santo, per questa opportunità che ci alleluia. dai, Grazie, Signore, di poter entrare dalla presenza, Signore. Signore, a vestirci, Signore, a mangiare della Tua parola, Signore, che è spirito, che è vita, Signore, che è verità, edifica la tua chiesa, Signore, edifica i tuoi figli, Signore, fortificaci, Signore, nella fede, nel nome di Gesù Cristo, invochiamo il tuo sangue potente, Signore, Signore, perdoni i nostri peccati, Signore, come tu ci hai perdonato nella croce, perdoniamo coloro che ci hanno fesi, Signore, Signore, nel nome di Gesù, mettiamo ogni cosa nelle tue mani, ogni pensiero sia sottomesso all'obbedienza del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Signore, ogni piano del nemico che impedisca, Signore, allo svolgimento di, di questo colpo, Signore, alleluia di salvezza, sia legato. Sia cacciato nell'abito, il tuo piano sia distrutto nel nome di Gesù, Signore, è con questo santo. benedice la tua palla che quando finiamo questo corso, Signore, tu sia, il tuo nome sia glorificato, Signore. Alleluia, Signore, nel nome di Gesù, glorificati in ognuno di noi, insegnaci, Amen. Signore. Signore, eh, fa che possiamo essere trasformati, cambiati e rinnovati. Nel nome di Gesù. Benedici la nostra famiglia, benedici i pastori, ungilo con potenza, Signore. Ungelo ancora, usalo, Signore, e per mezzo di Lui, Signore, tu possa rivelarci, Signore, il mistero della tua parola, Signore. Nel nome di Gesù, grazie, Signore, ti diamo lode e gloria e onore per tutta l'eternità. E sei benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica. Amen. Amen, amen, gloria a Dio, alleluia, Dio ti benedica, Dio vi benedica a tutti quanti, alleluia, Gesù è il Signore, gloria a Dio. Andiamo velocemente al corso, vi leggo questa parte qua che è molto importante, che va bene per tutti quanti. Quindi una delle chiavi più grandi per mettere in pratica queste cose che Dio ha fatto nella tua vita è realizzare che non ti ha dato il regno per scopi egoistici. Quindi stiamo vedendo l'ego, quindi eh, egocentrismo. Quindi l'egocentrismo è anche orgoglio, è anche non è umiltà, ma l'egocentrismo. È un qualcosa che purtroppo eh, non danneggia solo gli altri ma danneggia noi stessi. Il fatto qual è il fatto? Eh, non ha fatto di quello che ha fatto, quindi Dio non ha fatto tutto quello che ha fatto perché solo tu potessi avere ogni bisogno soddisfatto. Molte volte noi pensiamo solo a noi. Se non è capitato a me, di degli altri, cosa me ne frega? L'importante è che io sto bene, i miei stanno bene. Quindi, molte volte, quando pensiamo così, eh, siamo sempre in quella direzione. L'egocentrismo, solo io. Quindi, dobbiamo comprendere che quando noi rinneghiamo noi stessi, io rinnego me stesso, quindi prendo la mia vita e comincio a scoprire che cosa è, reale, è realmente la vita. Quando io rinuncio me stesso, a me stesso e comincio veramente a vivere la vera vita, okay? la vera vita in Cristo, e per quello che la Bibbia dice ehm, quando noi accettiamo Gesù Cristo e poi soprattutto quando veniamo battezzati, cosa succede? Noi moriamo a noi stessi moriamo al peccato, ma risorgiamo e viviamo per Cristo. Quindi, quando noi amiamo gli altri e Dio, più di quanto amo me stesso o amiamo, me, am amiamo noi stessi, comincio a discernere il circolo improduttivo, improduttivo della rabbia e delle ferite e di quelle cose che sono dentro di me. Quindi, quando io comincio veramente a discernere il, cir il circolo improduttivo, cioè quando in me c'è rancore, quando c'è l'egocentrismo, quando io comincio a dare colpa agli altri, quando dico loro, lui e lei, eh, allora lì, molte volte, eh, quando io capisco questo, che io sto sbagliando, allora comincio veramente eh, a vivere e comincio a togliere delle cose che non vanno bene nella mia vita, che impediscono che il frutto dello Spirito Santo eh, che si manifesti nella mia vita, in pratica. Cioè, cosa succede? Lo Spirito Santo opera attraverso di me, okay? ama il prossimo, ama tutti, perdona fare il bene agli altri, ma se io ho rancore, ho rabbia, o ehm, cioè, eh, voglio solo a me stesso, non mi importa degli altri, basta che io sto bene, allora, allora quando io vedo questi problemi nella mia vita, allora il Signore comincia a operare nella mia vita, comincia a modellarmi, io stesso comincio a buttare via tante cose che non sono utili come... I vestiti che sono bucati, i vestiti che non servono, come tante cose che noi teniamo perché ci piace o siamo affezionati. Allora, cosa facciamo? Molte volte li teniamo, anche se li abbiamo dimenticati, ma stiano, stanno lì. Ma cosa fanno? Portano via spazio, portano via tempo, portano via tante cose. E così anche tante cose che non servono in noi, che sono vecchie, del, sono cose del, dell'uomo vecchio non è di dio che non è puro bisogna gettarle via anche il nostro modo di ragionare di pensare di guardare gli altri quindi preghiamo che dio possa prendere questi pochi concetti che abbiamo imparato che noi abbiamo imparato che dio possa operare nella nostra vita e usarli e a, eh, per servire gli altri e realizzare veramente che eh, io capisca che tu capisca che il mio il tuo egocentrismo eh, mi crea o ti crea tanta sofferenza quindi l'egocentrismo crea sofferenza e basta ok questo è, è molto importante invece di dare la colpa a qualcun altro o a qualcos'altro io devo assumermi le mie responsabilità, affrontare e poi eh, mi devo umiliare davanti a Dio e chiedere a Dio veramente eh, di, man di manifestare okay? eh, la sua vita in me, okay? perché Dio manifesta il suo amore in me, Dio manifesta la sua vita in me, Dio manifesta la sua grazia in me. Quando Dio manifesta la sua potenza in me, non solo io vengo edificato, benedetto, eh, guarito, sanato, ma anche gli altri vengono guariti e sanati. Quindi se vuoi avere una vittoria nella tua vita, nel tuo futuro, nel tuo cammino spirituale, soprattutto quando siamo cristiani, quando si app apparteniamo a Cristo, veramente dobbiamo sempre amare e perdonare, pregare e combattere, combattere il demone che opera dietro le persone. Ok? Il demone che opera dietro le persone e non eh, eh, sgridare Satana, distruggere forse delle tenebre e far del bene, anche se riceviamo le bastonate, ma sempre fare del bene e non parlare e non maledire nessuno. Noi dobbiamo la Bibbia dice che dobbiamo sempre benedire e non maledire. Quindi noi possiamo sconfiggere l'egocentrismo eh, facendo così, ok? Umiliarci davanti a Dio. Ok? Dare chiedere a Dio che la sua vita si manifesti nella mia vita. E amare il prossimo come me stesso. Quindi Gesù dice ama il tuo prossimo come te stesso. Ok, andiamo avanti. L'altra volta vi ho detto che cominciavamo facendo le domande. Vi ricordate? Non abbiamo finito. Quindi vediamo... Um, oggi vediamo, finiamo le domande Proverbi 13, 10 cosa dice? Proverbi 13, versetto 10 l'abbiamo letto l'altra volta Sì, perché Lisa è impegnata, sta ascoltando, sta seguendo, ma abbiamo il nostro fratello Mario. Dio ti benedica, ti vogliamo bene. Sì, sì. Non, ti, non, ti, non, ti non ti preoccupare, grazie. Vi ascolto volentieri. Grazie, grazie. Scusatemi. Niente, niente. niente. Prego Mario, grazie Mario, ti vogliamo bene. L'orgoglioso... Anch'io. Grazie. L'orgoglioso non suscita che contese, ma la sapienza sta con gli umili. Ricchezza acquisita alla svelta svanisce, ma poco a si accresce. Amen. L Ok, grazie. Gloria a Dio. È importante? Dall'orgoglio dall'orgoglio viene solamente contesa. Cioè tutte le contese che sono nella nostra vita, tutte le contese che noi ogni giorno affrontiamo con gli altri, con gli amici, in famiglia, nel lavoro, anche in chiesa, anche in chiesa perché anche in chiesa, anche fra i cristiani, ci sono delle contese. Molte volte, non crescendo spiritualmente, molte volte si creano delle contese che non comprendendo, non, non essendo maturi, molte volte si creano dei problemi, ma l'uomo saggio le sorpassa, anzi non, non continua, anzi li, li, li spegne le contese. Bisogna sempre spegnerle perché le contese non portano da nessuna parte nessuno. Dire che io ho ragione, tu hai sbagliato, molte volte creano altri problemi, altre parole che feriscono, soprattutto nel matrimonio, soprattutto eh, anche nel luogo del lavoro, creano queste cose qua, anche in chiesa creano. Ma è importante, sì, tu hai ragione, però se la persona non è matura, bisogna amarla e sorpassarla. Questo è importante. Quindi, qual è l'unica causa di conflitto? Cioè, la causa del conflitto nella tua vita, nella famiglia, nella chiesa, nel lavoro, nella società, anche nella politica, come vediamo oggi, qual è la causa dei conflitti oggi? Domanda. L'orgoglio, ok? Sei d'accordo lisa sì l'orgoglio vediamo le potenze mondiali dicono io sono forte io ho un armamento potente questo è l'orgoglio ma dio annulla l'orgoglio dell'uomo la cosa più importante è l'umiltà creare pace cercare di, di dialogare di portare pace di non fare di non cambiare il male con il male. Quindi, quando ci sono, quando c'è l'orgoglio, c'è sempre contesa. Ma la sapienza è con quelli che danno ascolto ai consigli. Che cosa? La sapienza. Ok? Quindi, la nostra sapienza è Cristo. Il nostro consigliere è lo Spirito Santo, lo Spirito Santo che dimora in noi, che vive con noi che cammina con noi, lui ci parla, ci sussurra, ci dice quando facciamo delle cose sbagliate, ci dice hai sbagliato, ok? Puoi avere tutte le scuse che vuoi, puoi dire tante belle cose, ma lui ti dice guarda, comportati bene, ok? Quindi è importante lo Spirito Santo che dimorre, da quando tu hai accettato io, ho accettato lo Spirito Santo, lui dimora in noi per renderci simili a Gesù, ok? Simili a chi? A Gesù, gloria a Dio. Gesù poteva comandare, fare, dire, disfare, ma è stato umile davanti, davanti ai suoi tosatori, davanti ai suoi accusatori davanti ai suoi che lo condannavano. Ok, gloria a Dio. Adesso mi leggi, per favore, Galati 2,20. Galati 2,20. 2, capitolo 2, versetto 20. Galati 2,20. Sì. Vediamo una persona trasformata qui. Dunque, non son più io che dico, è Cristo che vive in me. E fu. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Amen. Amen. me lo legge ancora che bellissimo gloria a Dio è importante, è importante quando si è cristiani, quando si è figli di Dio, è importante che noi comprendiamo veramente l'opera della croce, il sacrificio di Cristo. Quando noi comprendiamo quella verità, molte volte, eh, eh, cosa facciamo? Non, non viviamo più noi, ma diciamo che Cristo vivemme. Quindi annulliamo noi stessi, moriamo per, moriamo per Cristo e viviamo per Cristo in pratica. Ok, come dovremmo vivere la nostra vita finché viene Cristo? <clears throat> Domanda: come dovremmo vivere la nostra vita? Ok, a parte la fede, va bene la fede, e poi che è molto importante. Anche quello va benissimo, ma molto molto importante questo, eh? Bisogna essere crocifissi con Cristo, me? Cosa significa? Non. Sì, brava, vuol dire bravo, è nasce, nascere in Lui e morire anche con per, per Lui. Nel senso, vedete, in Galati Paolo cosa dice? Paolo cosa dice? Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vive, ma è Cristo che vive in me. Ok? È Cristo che vive in me. E poi cosa dice? E quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quindi viviamo in Cristo, che è molto importante. È giusto per mezzo della fede in, di Cristo, ma è molto importante che noi dobbiamo anche credere che siamo morti con Cristo e viviamo per Cristo. Sapete com'era Paolo? Paolo era una persona colta, intelligente, era una persona nel, nel, eh, nel tempo in cui eh, lui era un, un uomo di legge, conosceva tutta la legge, tutta la Bibbia. Era una persona importantissima, addirittura aveva l'autorità di andare in giro in ogni nazione, arrestare i giudei che si erano convertiti a Cristo, picchiarli, arrestarli, torturarli e fargli rinnega rinnegare Cristo Gesù. Aveva un potere potente, aveva una lettera dal sommo sacerdote. E era orgoglioso, era un religioso. Era un religioso, era orgoglioso della sua religione, ma pensando di servire Dio maltrattava e uccideva i cristiani. Ma quando conobbe Cristo, morì con Cristo e risorto per Cristo, adesso dice. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Proviamo a dire, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. A me? È importante. Quando Cristo vive in noi, molte volte tante cose che non sono secondo la volontà di Dio vengono, eh, vengono tolte dalla nostra vita. Come le squame dagli occhi di Paolo quando sono cadute, così anche tante cose che sono nel, nel nostro occhio spirituale cadono e riusciamo a vedere veramente che noi siamo crocifissi con Cristo, ma viviamo per Cristo. Quindi la vita che noi che viviamo nella carne, sì, viviamo come tutte le persone, abbiamo la vita, abbiamo i figli, lavoriamo. Eh, anche Paolo lavorava, lui. Era, un era diventato fabbricante di tende, era esperto nel fabbricare delle tende. Lui fabbricava le tende, con il suo denaro aiutava gli altri e evangelizzava, predicava il Vangelo. Si pagava, molte volte pagava lui vi i viaggi per andare da un paese all'altro per, pre per predicare il Vangelo. Dopo la chiesa di antiochia allora la Chiesa cominciò a mandargli, ma prima lui andava, da sorce, col, co, a, col, con le sue spese andava, perché Dio lo aveva chiamato per servire. Quindi Dio ti ha chiamato anche a te Mario, anche a te Elisa, anche a te Magdalena, tutti coloro che sono nati in Cristo, Dio vi ha chiamati per servirlo, per amarlo, per onorarlo, per vivere per lui. Amen? Quindi quando l'egocentrismo viene crocifisso, cosa succede? Cominciamo a vivere per Cristo. Amen? Ok, Glor avete capito? È chiaro? Sì. Ok. Va bene, gloria a Dio. Leggiamo Matteo 7, 12. Chiesa. Dodici. Amén quindi qual è l'antidoto contro l'egocentrismo? Qual è, domanda, qual è l'antidoto contro l'egocentrismo? Cos'è? Ottimo, vero? Sei d'accordo Lisa? Tipo, ma il prossimo come te stesso non è inteso al tuo prossimo tipo come da potrole anche è una an mia... non è male no no no è giusto il tuo prossimo comincia dal tuo marito sì ok ok il tuo prossimo Mario sì sì, sì sì sì sì Certo. Dare peso all'atteggiamento certo. all dell'altro. Certo, questo è importante. Cioè, amare il prossimo significa essere focalizzati prima di tutto su Dio e sugli altri. E è poi... Benedire i tuoi nemici. Brava, brava. Però beh, io li benedisco ma non riesco ad amarli come amo Dio perché c'era. Ma questo... Allora, tutta l'umanità è così anche i cristiani sono così però è importante quando Cristo opera nella nostra vita eh, lo Spirito Santo comincia a modellarci no, no non proprio tuo prossimo anzi ti fanno che man mano a diminuire poi fino alla Certo, certo, certo. Allora, non c'è un supereroe che ama il suo prossimo come se stesso, ma, ma noi, con la nostra carne, noi, non possiamo amare il nostro prossimo come noi stessi, ma ci vuole la grazia di Dio che opera in noi, e per quello. Allora... Cioè è Dio, è Dio che opera in noi, è per quello che la gente ha bisogno di Cristo. Adesso leggiamo un attimo Romani 5 dal versetto 1 al, al 4, me lo legge ancora Mario. Guardate, io non ho l'amore, Romani capitolo, 3, eh, capitolo 5, scusami, Romani capitolo 5 dal versetto 1 al 4. l'accesso a questa carica in cui siamo e ci ricordiamo vedete quando noi abbiamo accettato gesù cristo nel nostro cuore il signore si manifesta nella nostra vita in modo diverso a me nella mia vita non si è manifestato come si è manifestato nella vita di Maddalena o nella vita di lisa o nella vita di mario anche nella vita di mia moglie ma quando lo Spirito Santo, quando Dio si manifesta nella nostra vita, Egli versa dentro di noi, per mezzo dello Spirito Santo, chiaramente l'amore di Dio, quell'amore di Dio che in noi ama, comincia ad amare i nostri nemici. Nessun essere umano con la sua carne può essere religioso, può essere spirituale, può essere buddista, induista. Cioè può essere il santone del mondo, mi capite? Senza, se non è nato di nuovo, se lo Spirito Santo non dimora in lui, se non c'è quell'amore di Dio versato per mezzo dello Spirito Santo in lui, non può amare. Ma Dio a noi ce lo ordina perché lui ce l'ha già dato l'amore. Mi capite? Lui dice, ti ho dato l'amore, te l'ho versato per mezzo dello Spirito Santo dentro di te che ti ho donato, quindi usalo. Se io ti do 100 euro e vai nel mercato e guardi le cose e poi esci disperato perché non volevi spendere ma hai bisogno di quelle cose, allora è inutile che tu hai 100 euro, morirei di fame. Molte persone muoiono di fame avendo proprio il tesoro in se stessi. Il tesoro di Dio è dentro di noi. Amen. Il tesoro di Dio è dentro di te. La ricchezza di Dio, l'amore di Dio, la bontà di Dio, la potenza di Dio è dentro di noi. Noi dobbiamo avere il coraggio, uscire dall'egocentrismo, uscire dal dire cosa mi diranno gli altri. No, no, no, io non so, io non posso farlo. Io, lui non mi conosce, lei non mi conosce. Cioè, molte volte l'egocentrismo dice così, o si vergogna, o è timido, o arrogante. Ma quando noi uccidiamo l'egocentrismo, lo crocifiggiamo, si manifesta l'essenza di Dio, il profumo di Dio, l'amore di Dio, la bontà di Dio, la compassione di Dio, la potenza di Dio, la pazienza di Dio, la saggezza, la conoscenza, la... tutto quello che è di Dio si manifesta attraverso di noi verso gli altri. Amen? Quindi è importante, è importante crocifiggere l'io. Alcune persone, lo sappiamo, in tanti paesi, io ho visto nelle Filippine, tanti nel giorno di Pasqua, tanti, ne ho visti tanti, che si facevano crocifiggere. Si facevano crocifiggere, come Gesù. Quello... Non è spiritualità, la carne, stanno facendo soffrire la carne, che è la carne, il corpo, e poi dopo che è finito tutto, loro diranno: Io ho fatto questo, sono orgogliosi per quello che loro hanno fatto e tornano alla loro vita normale: a bere, ubriacarsi, maledire, dire bugie, corruzione, rubare, ma. Purtroppo il mondo è così finché non entra in noi lo Spirito Santo, finché non si manifesta la potenza di Dio. Quando noi abbiamo accettato Gesù, lo Spirito Santo è entrato in noi. Molte volte noi diciamo, ma come è possibile? Io ero così, ma adesso sono cambiato? Sono cambiata? Molte volte diciamo così e ci rendiamo conto. Vogliamo dire, reagire? e poi ci fermiamo non perché abbiamo paura perché sappiamo che non serve a niente ci affidiamo al nostro dio perché dio ha preparato qualcosa di più grande di quello che o oh, l'uomo la società le, le situazioni le condizioni hanno portato via la nostra vita è importante è dio che opera nella nostra vita. Quindi, vedete, molte volte anche la sorella ha detto è vero, noi possiamo amare i nostri figli, anzi, li amiamo tantissimo. Molte volte nelle famiglie c'è questo problema che marito e moglie prima si amavano, appena nasce il bambino, tutto il cuore sia del marito, sia della moglie è sul figlio. È vero o no? Succede un problema, il problema, il, la moglie, anche lei sbaglia che sta amando il figlio più del marito, il marito anche lui sbaglia che sta amando il figlio più del, della moglie e a vicenda cominciano a essere gelosi, cominciano a pensare lui non mi vuole bene, lei non mi vuole bene, ecco pensa solo al suo figlio, lui pensa solo al suo figlio. Succede questo. Questo è non conoscendo spiritualmente Cristo, molte volte ci comportiamo così. Ma quando veramente più cresciamo nell'amore di Cristo, più l'egocentrismo sparisce e più comprendiamo quando una persona ama il figlio, siamo felici per quello che fa. Quando il il marito ama il figlio, siamo felici per lui perché ama il suo figlio. E poi non amo solo mio figlio, ma amo mia moglie. La moglie ama suo marito. Molte volte c'è questo, questi bilanci un po' sbagliati che il marito viene prima dei figli. La moglie viene prima dei figli ok? Soprattutto prima della moglie, prima del marito, viene Gesù. Quando Gesù è al primo posto è tutto semplice. È come viaggiare sull'autostrada, senza traffico, senza semaforo, gloria a Dio. A me? quando Gesù è al primo posto. Più amiamo Gesù, le situazioni, le circostanze diventano semplici vengono superati, superati facilmente perché l'egocentrismo muore chi domina domina Cristo domina lo Spirito Santo vedete cosa dice Paolo l avete visto in Galati leggiamo qua in Galati dice io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del figlio di Dio. E poi cosa dice? Che mi ha amato. Guardate, Gesù mi ha amato. Siccome mi ha amato, ha dato se stesso per me. Quindi io do me stesso per lui. Quando io do me stesso a Gesù, allora le cose cambiano. Comincio ad amare il mio prossimo, comincio ad amare il, le persone che mi odiano, che mi perseguitano, comincio a pregare, e intercedere per quelli che mi fanno del male e sgrido Satana, lo di distruggo le forze delle tenebre. Leggo le forze delle tenebre nel nome di Gesù. <coughs> se quelle persone non sono sensibili, se non tornano indietro, perché siccome quando il nemico viene colpito, molte volte il nemico torna verso di loro. Avete capito? Quindi è molto importante, io molte volte dico, signore, fai in modo che loro, che loro comprendano e si ravvedano e, e che tornino a te, signore. Ma non fagli, non gli, si, non gli accade nessun male, Padre, perché sono persone ingannate, sono persone imbrogliate dal sistema di questo mondo. È per quello che Gesù dice. In, uh, finiamo con questo, abbiamo ancora quattro minuti. Mi leggi per favore, eh, Mario, Luca, eh, Matteo 5, andiamo insieme a vedere, Matteo 5. versetto dal capitolo eh, 5 dal 41 mi pare, andiamo a vedere, dal 41, prova a vedere dal 41, Matteo 5 41. 41? Sì, cosa di dice? Uno di forza? voi sapete. sopra i campi e sopra Fa e sono giusti, perché se voi amate suonio. non fate i vostri fratelli, che cosa fate di più? Non fanno forse altrettanto altri pagani? Siate dunque perfetti, come perfetto il padre vostro, che il Vedete, è importante, è importante Su, sul, sul, sulla Bibbia del fratello Mario dice eh, pregate e qua dice invece benedite. Ve lo leggo ancora. Dice: Se, un, se uno ti costringe a fare un miglio, fanni con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito. Da te non voltare le spalle, voi avete udito che fu detto: Ama il tuo prossimo, o del tuo nemico. Ma io vi dico: Guardate, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano affinché siate figli del Padre vostro che è in cielo. Poiché Egli fa levare il sole sopra i malvagi, sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Allora, perché dice la Bibbia così? Lo dice, a te che tu hai accettato Gesù Cristo, sei diventato figlio di Dio. Il tuo padre, il tuo vero padre è Dio. Allora, il nostro padre, noi siamo Suoi figli, assomigliamo a Lui stamattina? Per caso abbiamo, ho mandato, cioè non per caso proprio, sto, stiamo seguendo tutti i libri, diciamo, ma un pezzettino alla volta, lo mando come colazione spirituale. Allora, nel mondo non ci sono tre tipi di persone, ok? Non c'è il buono, il cattivo e il neutro, neutrale, ok? né di qua né di là, cioè no, no, non esiste. Nel mondo ci sono due tipi di persone. La Bibbia, sia Gesù Cristo l'ha detto, e lo dice anche l'Apostolo Giovanni, o ci sono i figli di Dio o ci sono i figli del diavolo. Ok? Quindi, quando tu hai accettato Gesù Cristo come tuo Signore Salvatore, in un batter d'occhio sei diventato figlio di Dio. Allora molte volte anche tu non comprendi quello che sta succedendo nella tua vita, nella tua, nel tuo essere, nel tuo cuore, nel tuo spirito. Perché? Perché non sei più quella persona che era irritante, eh, arrogante, non sei più quella persona che diceva parolacce uno dietro all'altro, ma è cambiato qualcosa in te. Perché? Perché sei diventato figlio di Dio. L'essenza, l'amore, la bontà, la giustizia, la purezza di Dio, ora di morente. Non sei più quella persona che vendica attiva. Come Gesù dice, come è scritto occhio per occhio, dente per dente. Se andate a vedere nel versetto 38, la legge, la religione è sotto la legge. Nella legge non c'è perdono, non c'è amore, non c'è l'essenza di Dio in noi, ma c'è solo conoscenza. Ma nella fede in Cristo noi sia, siamo diventati figli di Dio. Allora Dio cosa ha fatto? Ha versato in noi, per mezzo del suo spirito, il suo amore nei nostri cuori. Amen. Allora, perché Cristo dimora in noi, possiamo amare. Cristo dimora in noi, riusciamo a crocifiggere la carne o l'egocentrismo. Perché Cristo dimora in noi, non ragioniamo come una volta, adesso ragioniamo secondo la volontà di Dio. Vogliamo sempre di più far piacere a Dio amare Dio, far del bene agli altri. questo è lo Spirito Santo che opera in noi, non perché noi siamo perfetti o migliori. Quindi, quando lo Spirito Santo dimora in noi, il nostro egocentrismo si annulla, viene crocifisso, allora viviamo per Cristo. Allora, come disse Paolo, non più io che vivo, ma... Cristo vive in me, perché lui mi ha amato, avea, ha dato se stesso per me. Quindi io lo amo e vivo per lui. Gloria a Dio. Abbiamo la moglie, abbiamo il lavoro, abbiamo la famiglia, abbiamo i nostri impegni, abbiamo le nostre battaglie, ma amiamo Gesù. Al di sopra di ogni altra cosa amiamo Gesù e poi amiamo la nostra famiglia e poi amiamo il nostro prossimo. Amen? Sempre come noi stessi. E per quello che dice la Bibbia, tutta la legge è adempiuta in questi due comandamenti. Ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente. E poi... Ama il tuo prossimo come te stesso. Amen? Quando facciamo così, l'egocentrismo viene annullato. Avete delle domande? Sì? Dimmi. Allora, secondo me dici, dal momento che cui noi accettiamo a Gesù Cristo, diventiamo sì. una nuova creatura, sì. l'egocentrismo viene annullato, ma vuol dire che eh, in, in nessun figlio, in nessun cristiano, si manifesta l'egocentrismo? Allora, è per quello che Paolo dice, camminate nello spirito, non adempiete le opere della carne. Sento, ah, per quello che Paolo dice in Galati, camminate nello spirito e non addempiate le opere della carne. Ok? Perché si diventa sì cristiani, ma bisogna anche maturare crescere. Allora, se oggi non avete sentito queste parole che vi ho detto, voi non... Pa voi non, non capirete mai cosa significa amare il prossimo. Non avrete mai capito cosa significa l'egocentrismo. Non, non avremo mai capito cosa significa amare Dio e amare il prossimo. È vero o no? È per quello che bisogna. Più conosciamo la parola, nella parola noi ci specchiamo. La parola è il nostro specchio, ci fa vedere le cose sbagliate in modo che noi ci puliamo, ci laviamo e li togliamo, li allontaniamo dalla nostra vita. È chiaro, Magdalena? Sì, sì, Ok. Quindi sì, ci sono i cristiani nati di nuovo, nuove creature, purtroppo non sono nati, non sono cresciuti, sapete perché? Vediamo nella Chiesa dei Corinzi al capitolo 3, dal versetto 1 al 5 prova a leggerlo, Mario. Sono cristiani, sono nati di nuovo, purtroppo in mezzo a loro c'erano le contese. Andiamo a vedere. 1 Corinzi 3, capitolo 3, dal versetto 1 al 5, mi pare. Come si fa a fare Vedete? Va bene, sì, sì, legge. Cinque e poi finiamo. Cinque, cinque, sì. Sì. Oh. Ok, va bene. Ok? È chiaro? È chiarissimo. Vedete? Sono cristiani ma non sono maturi. Sono nati di nuovo ma non sono maturi. Allora è per quello che Paolo nutriva di che cosa? Di latte. Perché in mezzo a loro c'erano delle contese, gelosie, litigi, divisione. Dicevano «io sono di Paolo». Io sono di, di Apollo, mi capite? Ma è importante, vedete, quando una persona è matura in Cristo, non ha tempo per, per le contese, non ha tempo, non ha tempo, quindi comincia a, ad assomigliare sempre di più a Cristo. Quindi quando tu sei nato di nuovo e io sono nato di nuovo, siamo in crescita. Stiamo crescendo, stiamo maturando, come i nostri figli, no? Cioè, appena nati, non sono andati subito all'asilo, non sono andati subito ai superiori o all'università. È vero o no? Ma hanno avuto dei tempi di crescita. Ma nel mondo spirituale si può crescere, secondo la volontà di Dio, come ci nutriamo come camminiamo con Dio. Più siamo attaccati con Cristo e più velocemente possiamo crescere. E lo Spirito Santo opererà attraverso di noi. Amen? Quindi, vedete la differenza? Avete visto la differenza? Avete visto la differenza? Avete, avete visto la differenza? Voi camminate come uomini naturali, non come uomini spirituali. Sono cristiani, ma sono carnali, Na sono ancora uomini non spirituali. Sta dicendo questo. Ok, finiamo qua. Avete altre domande? E poi finiamo. L'importante è mantenere il traguardo davanti e essere presenti in Cristo, sempre. Essere come Paolo, come Apollo, essere attivi nell'opera di Dio, che è molto importante. Quando siamo più attivi in Cristo, più cresciamo. L'unzione scende nella nostra vita quando siamo attivi in Cristo, siamo vivi in Cristo, siamo uniti nel corpo di Cristo. Okay? In questo momento siamo uniti, anche se online, lontani, in luoghi diversi, allora, ma nello spirito siamo uno, in questo momento ci stiamo edificando, stiamo crescendo, stiamo maturando, stiamo facendo qualcosa per essere eh, strumenti per il regno di Dio. È molto importante, è per quello che Cristo ha fondato la Chiesa. E la Chiesa è il corpo di Cristo, dove nel corpo di Cristo si manifesta tutto. La potenza di Dio, l'amore di Dio, la parola di Dio, l'adorazione, il ringraziamento, il canto, la lode, tante, tante altre cose. Perché in quelle cose noi cresciamo. Come Paolo aveva un dono, come Apollo aveva un dono i nostri doni vengono manifestati per edificare gli altri e così anche il dono degli altri viene manifestato per edificare altri. È così che si cresce e questa è la Chiesa che è arrivata fino adesso per mezzo dello Spirito Santo, non con le istituzioni umane, carnale, eccetera, ma per mezzo la parola di Dio e per mezzo dello Spirito Santo. Anche oggi la Chiesa sta andando avanti fino alla venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Dio, Dio vi benedica. Altre domande? Preghiamo. Abbiamo oltrepassato il tempo. Ok, Dio vi benedica, preghiamo prima con la sorella Lisa, con il fratello Mario e poi con la sorella Valentina, alla fine con, il, con la sorella Magdalena. Ok? Amen. Grazie per questo momento perché siamo qui riuniti nella, nel tuo nome per conoscere sempre di più la tua parola e farne tesoro. E, signore, è importante tutto quello che stiamo imparando in, questi, in questo corso della salvezza perché sempre di più possiamo avvicinarci a te, comprenderla, la tua parola mediante l'aiuto dello Spirito Santo. E, um, rapportarci a te nella nostra quotidianità. Signore, ti prego in questo momento nel tuo nome ti chiedo di coprirci con il tuo preziosissimo sangue, di guidarci in questo percorso che si, chiama, che si chiama vita, di assisterci in ogni momento e di, di, di aiutarci a sconfiggere il male. Noi siamo tuoi figli, Signore, eh, nella vita si scelgono due strade o il bene o il male, noi abbiamo scelto il bene perché noi bene. siamo tuoi figli Signore Grazie. e noi seguiamo la, la tua parola e siamo sempre di più persone umili Signore persone umili che rifiutiamo qualsiasi forma di esuberanza, di protagonismo noi lo rifiutiamo Signore perché siamo sempre di più simili a te Sempre di più cerchiamo di seguire la tua parola, Signore. Eh, ti prego, Signore, di benedire i nostri nemici, di fare in modo che riusciamo sempre di più a, a riuscire ad amarli affinché loro vengano sminuiti nelle nostre vite, nel senso che non devono contare più nulla, Signore. Ti prego, Signore, di guidarci per amare il nostro prossimo e aiutarci in questa guida ad essere sempre persone di più vicine a te nello spirito. Signore ti prego, aiutami a fare bene il mio dovere, il mio compito di mamma, a fare in modo che riesca a farti conoscere sempre di più ai miei figli, ad insegnargli l'umiltà e a non sopravvalutarci, non a sottovalutarci, ma a rimanere sempre. Stabili e umili nel tuo nome, Signore. Ti prego, Signore, medici eh, le nostre entrate, le nostre uscite, fa attraverso la tua parola noi possiamo comprendere il giusto senso di, di tutto quello che è importante nella nostra vita, perché dobbiamo essere sempre più simili a te. Ti prego, Signore, fa che il nostro cuore possa essere sempre di più simile al tuo, che la parola ci guidi, che diventi germoglio nel nostro cuore e possa sempre crescere, sempre di più. Signore, ti prego di, di aiutare tutte le famiglie che in questo momento soffrono, che sono nell'ospedale, che lottano contro la vita, fai in modo che riescono ad avvicinarsi a te a capire l'importanza della tua presenza nella loro vita, perché noi con te siamo tutti Signore, ma essa di te non siamo nulla Signore, ti prego Signore di coprirci con il tuo preziosissimo sangue, di coprire e benedire tutte le persone che in questo momento sono in ascolto, tutte le persone che sono partecipanti al gruppo ma che non sono riuscite a collegarsi Signore, ti prego Signore di, di benedire tutti i miei fratelli in questo momento sono in ascolto, e di riuscire a superare qualsiasi difficoltà che la vita ci, ci pone davanti e chiedere il tuo aiuto, Signore, perché tu lo hai detto, chiedi e sarà dato. Nel tuo nome noi ti chiediamo e siamo unili figli che implorano il tuo aiuto sul, sul tuo Signore, sulla nostra sulla posizione, il Signore. Chiedo che il sangue che tu sia benedetto in terra, Signore. Amen. Amen, amen. Alleluia. Grazie, sì. Padre. Grazie. Signore, ti ringrazio per quello che ho preso stasera. Ti chiedo di stare vicino e aiutarmi a prendere la sera. E se mi quiero che lo possano essere. E che essere. che lo possano essere. E che lo possano E che E che E che lo E che Amen. <clears throat> Grazie. Valentina, puoi ringraziare? Ok, Valentina, puoi ringraziare. Ah, il microfono, il microfono è chiuso, Valentina, aprilo. Brava. sentite? Sì, sì, adesso sì. Sì, va bene, va bene. No, adesso l'hai spento, adesso l'hai spento. Ecco, adesso sì, adesso è aperto, ok, puoi pregare. Accesso averci dato la possibilità di essere riuniti con i, con, um, di noi, con i miei fratelli e di averci dato la possibilità di essere arrivati anche eh, oggi ah, è arrivata sera per tutti quindi ci hai dato la salute Bene. grazie signore per avermi fatto incontrare i miei fratelli che ogni giorno mi insegnano la tua parola e mi fanno crescere con la tua parola Signore ti prego di darci parole buone contro ogni nostro nemico di portare a, a tutte le persone che non ti conoscono la tua parola, di farti conoscere di farti rivelare. Ti prego, Signore, di aiutare uh, tutti i bambini che si trovano in uh, famiglie difficoltose, che si trovano in mezzo a conflitti fra genitori. Ti prego, Signore, di fare in modo che tutti i conflitti che ci sono nelle famiglie si possano che tu possa intervenire in queste famiglie mm. e che tu possa portare di nuovo armonia e amore mm. all'interno di loro, nei loro cuori ti prego Signore di aiutare tutti i genitori tutte le mamme, di aiutare tutti i nonni ad affrontare qualsiasi problema che si trovano di fronte di aiutare le famiglie a far crescere al meglio i propri figli, di dargli la saggezza, di dargli l'intelligenza, di dargli l'umanità, di dargli l'amore nel loro cuore. Io ti prego, Signore, di questo. Signore, ti prego di darmi, di dare a me la salute, di fare in modo di darmi tutta la, la saggezza e l'intelligenza per crescere al meglio il mio bambino. Mm. Ti prego Signore sì. di donare a me e a tutti i miei fratelli tantissima salute allora. a loro e a tutte le loro famiglie, perché solo tu sei grande in tutto questo. Ti amo, Signore, grazie, allora. amen. Amen, amen, amen. Dio ti benedica. Alleluia. Allora. Grazie. Allora. Amen, amen, gloria a Dio. Signore, ti ringraziamo. Grazie Padre, grazie a Gesù. Grazie Spirito Santo, Signore. Alleluia, Dio Onnipotente, vogliamo ringraziarti, lodarti, onorarti per questo Signore, per la tua parola, Signore, per questo apprendimento, Signore, Signore, perché ci guida, ci insegna e ci fortifica, Signore e ci aiuti Signore alleluia come camminare, come, come porci, come, come, poner, come agire con il nostro prossimo Signore noi ti ringraziamo, Amen. grazie e um, si gira queste parole Signore nel nostro cuore Amen. affinché possiamo dare frutti Signore in buone opere Signore di giustizia per la gloria del tuo nome Signore, ti chiediamo di proteggerci, Signore, di questo ecocentrismo, Signore aiutarci Signore a crescere, a crescere Signore a, a non essere né timidi Signore, né superbi, Signore, né arroganti Signore, Signore a manifestare tutti i frutti dello Spirito Santo Signore per il beneficio, così anche come don, i doni Signore per il beneficio del nostro prossimo Signore, aiutaci Signore aiutaci Spirito Santo guidaci sempre alleluia in ogni verità, nella verità del Vangelo, nel nome di Gesù Cristo, benedici tutte le nostre famiglie, i nostri figli, Signore, dacci conoscenza, intendimento, sapienza, Signore, a tutti Alleluia. per come potere, Signore, anche se magari i nostri figli possano essere grandi, Signore, dacci anche sapienza, Signore, Alleluia. come che poter indirizzarli, Signore, e creare in loro un cuore, Signore, recettivo, Signore, che è um, pieno del Tuo amore, Signore, che possano, Signore, avere sete, fame di conoscere di Te, Signore, e di, e di mettere in pratica ogni cosa, Signore, e diventare anche strumenti per la gloria del Tuo nome, Signore. Mm. Mm. Signore, vogliamo mettere davanti a Te... Eh, signore, questo è un momento di caos, signore, nel mondo, signore, eh, vogliamo pregare per le nazioni, signore, signore, vogliamo pregare, signore, per il popolo della Siria, della Turchia, signore. E eh, vogliamo, Signore, che Tu intervenga, Signore, nel nome di Gesù Cristo, sì. alleluia, Signore, interviene con potenza, Signore, mm. non permetta, Signore, che le persone possano lasciare questa, le loro anime, Signore, signore, preghiamo per la loro anima che non che non lasciano questo mondo senza avere l'opportunità di conoscerti, Signore, e di accettarti nel loro cuore. Signore, nel nome di Gesù Cristo, Amen. preghiamo Amen. per la pace, Signore, a livello mondiale, Signore, tra la Russia, la Ucraina, Signore, Signore, libera uno spirito di unità, di amore, di pace, nel nome di Gesù, ogni impedimento, ogni piano del nemico, Ogni trappola del nemico sia distrutta nel nome di Gesù, Satana e i suoi seguaci siano legati e cacciati fuori nel nome di In Gesù Cristo. Padre interviene. Amen. Interviene, Signore. Abbiamo bisogno di un intervento divino, di un intervento soprannaturale, Signore. Stende la tua mano, Signore. Solo Amen. tu puoi farlo perché tu sei il Dio impossibile, Signore. Interviene, signore, abbiamo bisogno. Aiutaci, signore. Aiutaci, signore, anche ad avere un cuore, signore. Sensibile, signore, anche per in questi momenti aiutare anche il nostro prossimo, signore, nel nome di Gesù. Signore, te ringraziamo. Mettiamo il resto della, della serata, signore, i nostri sogni, li mettiamo nelle tue mani. Custodiscilo, signore, perché sono sotto di te, sotto il tuo. La tua custodia, il tuo... Signore, eh, siamo, rifugiati, siamo rifugiati, Signore, solo tu puoi custodirli, Signore, regalaci, Signore dei sogni belli, Signore, alleluia, che portano pace nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra anima, nel nostro spirito. Coprici con il tuo sangue, benedici ancora i miei fratelli, il pastore, le nostre famiglie, la, la famiglia del pastore. Per noi benedice ognuno di noi nel nome di Gesù e ogni cosa. Grazie Padre, grazie Gesù, grazie Spirito Santo e sei benedetto nel vero. Alleluia, Amen, amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. alleluia, alleluia, amen, amen, amen. Dio, Dio vi benedica, gloria al Signore, alleluia. alleluia. Abbiamo finito. Alleluia, pace del Signore, abbiamo finito, il Signore Gesù Cristo vi benedica, ci sentiamo domani alle 21, dalle 21 alle, 10, alle 22, vedremo altri argomenti, altri, un altro tema, sempre sulla salvezza. Dio vi benedica, shalom. Shalom, shalom. Chi vuole ricevere Gesù Cristo come il suo Signore Salvatore può scriverci o telefonare al 327-37-23-249. Dio vi di benedica. dedica